Acidi grassi omega-3. Contributo essenziale alla salute umana. Sono stati utilizzati materiali del National Institutes of Health, NIH. NIH fa parte degli Stati Uniti Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani. Harvard TH Chain School of Public Health. Il corpo umano può produrre la maggior parte dei tipi di grasso di cui ha bisogno da altri grassi o materie prime. Questo non si applica agli acidi grassi omega-3. Gli acidi grassi omega-3 sono anche chiamati grassi omega-3. Questi sono grassi essenziali il corpo umano non può produrli. Il corpo deve prenderli dal cibo. Gli alimenti ricchi di omega-3 includono pesce, alcuni oli vegetali, alcune noci, noci, semi di lino, olio di semi di lino e verdure a foglia. Cosa rende speciali i grassi omega-3? Sono parte integrante delle membrane cellulari di tutto il corpo. Influiscono sulla funzione dei recettori cellulari in queste membrane. Forniscono un punto di partenza per la produzione di ormoni. Sono importanti per regolare la coagulazione del sangue. Influiscono in modo significativo sull'umore e sulla vitalità. Questo non vuol dire che le persone con una quantità sufficiente di omega-3 nella loro dieta siano sempre euforiche. Ma è sicuro dire che le persone con una carenza di omega-3 sono decisamente soggette a mancanza di energia e cattivo umore possibilità di apprendimento, concentrazione, memoria e sviluppo di nuove abilità. Nei mammiferi sperimentali, la carenza di Omega-3 ha portato a una diminuzione di queste capacità. Iperattività nei bambini, merita una considerazione a parte. Il contributo di Omega-3, oltre a calcio, magnesio, lecitina e microflora benefica nel migliorare la condizione dei bambini iperattivi, è stato da tempo dimostrato. Evitare i latticini per l'iperattività spesso aiuta. Non è sempre associato ad un'allergia al latte o ad un'intolleranza allo zucchero del latte, lattosio. Più spesso ciò è dovuto ad antibiotici, ormoni, conservanti e altre aggiunte al latte. Il ruolo di omega-3, clorofilla, magnesio, calcio e lecitina di soia è molto importante. Prevenzione dell'iperattività e aiuto con l'iperattività. L'uso di integratori è più che appropriato. Cos'altro possono fare gli omega-3? La contrazione e il rilassamento delle pareti delle arterie riguarda anche gli omega-3. Un argomento che riguarda tutti, l'infiammazione. Una carenza di omega-3 è sufficiente per mantenere acceso il fuoco dell'infiammazione. Il problema sta nello squilibrio tra omega-6 e omega-3. Omega-6 supporta alcune reazioni protettive. Coagulazione del sangue, salva vite. Ma cosa succede se la coagulazione del sangue è eccessiva? Il superamento della norma è già un problema. Coagulazione del sangue e infiammazione, queste reazioni protettive sono fornite da omega-6 e dai suoi derivati. Idealmente, quando omega-3 è bilanciato con omega-6. Omega-3 riduce la coagulazione del sangue e controlla l'attività infiammatoria. La carenza di omega-3 con un eccesso di omega-6 è sempre un rischio di infiammazione. È qui che si deve porre la domanda. Perché i farmaci per l'infiammazione sono così popolari? Perché i farmaci antinfiammatori non steroidei sono nella borsa di ogni donna? È logico presumere che in ogni borsetta ci dovrebbe essere omega-3. Informazioni sulle fonti di omega-6. Questi sono i prodotti più popolari. Oli vegetali di mais, girasole, arachidi, cotone, soia. In essi predomina l'omega-6, vale a dire, maionese, pasticcini e la maggior parte dei prodotti pronti sono realizzati con questi oli. Un altro gruppo di grassi popolari semplicemente non contiene omega-3, sono a basso contenuto di omega-6. Questi sono grassi di cocco e olio di palma, olio di lino, olio di noci. Questi sono oli a rapida ossidazione. Hanno omega-3. Tuttavia, i conservanti sono necessari per la conservazione a lungo termine di questi oli. Oppure uso molto veloce di loro. A proposito, spesso viene chiesto dell'olio di semi di soia e della lecitina di soia. L'omega-6 predomina nell'olio di soia. Lecitina di soia ANSP è una sostanza assolutamente pura. 100% lecitina pura. Non ci sono impurità di proteine di olio o di soia. Ecco perché la lecitina NSP è così popolare. Questo è il meglio che puoi ottenere dalla soia. Non c'è assolutamente alcuna connessione tra la lecitina di soia NSP e altre sostanze omega-6 di soia, proteine di soia. Allora perché i farmaci antinfiammatori non steroidei sono nella borsa di ogni donna? È logico presumere che in ogni borsetta ci dovrebbe essere omega-3. A proposito, l'aterosclerosi inizia con l'infiammazione, anche l'invecchiamento, la violazione e l'estinzione delle funzioni degli organi. Gli Omega-3 si legano anche ai recettori sulle cellule che regolano la funzione genica. Presi insieme, i grassi Omega-3 hanno dimostrato di aiutare a prevenire le malattie cardiache e lictus. Oltre ai farmaci, i grassi Omega-3 possono aiutare a frenare il lupus, l'eczema e l'artrite reumatoide. Cos'altro è scritto sulle proprietà benefiche degli Omega-3? Normalizza il metabolismo. Aiuta a ridurre il peso corporeo in eccesso. Migliora l'umore. Aiuta a far fronte allo stress più facilmente. Rafforza il cuore e i vasi sanguigni. Migliora la condizione di pelle, capelli, unghie. Rafforza il tessuto osseo. Previene alcuni tipi di cancro, in particolare cancro al seno. Partecipa alla costruzione delle cellule. Obbligatorio nella dieta delle donne in gravidanza. Indispensabile per la salute. Immune. Nervoso. Sistemi endocrini. Resiste all'infiammazione. Normalizza il profilo grasso del sangue. Migliora la circolazione sanguigna. Riduce il rischio di malattie cardiache e vascolari. Importante! Gli Omega-3 possono anche svolgere un ruolo protettivo nel cancro. La prevenzione del cancro è un argomento per tutti. Pertanto, anche l'assunzione di Omega-3 per la prevenzione è un argomento alla portata di tutti. Omega-3 è usato per prevenire molte altre condizioni. È stato osservato che Omega-3 è estremamente carente nelle persone soggette a cattivo umore. È fondamentale per la salute degli uomini. I problemi con la potenza iniziano molto spesso sullo sfondo di problemi vascolari. Ipertensione. Aterosclerosi. Ischemia miocardica. Il corpo disattiva la funzione sessuale per salvare la vita. Abilitare questa funzione con stimolanti di potenza non è sempre sicuro. Alcuni farmaci possono portare all'impotenza. Ernest Hemingway cadde in depressione. Per l'ipertensione, gli è stato prescritto un farmaco che riduce la potenza. Perché nessuno gli ha parlato della possibilità di prevenzione? Il vecchio e il mare, pesce e olio di pesce. I grassi omega-3 sono una famiglia chiave di grassi polinsaturi. Ci sono tre principali omega-3. L'acido eicosapentaenoico, EPA, e l'acido docosaesaenoico, DHA, provengono principalmente dal pesce, motivo per cui a volte vengono indicati come omega-3 marini. L'acido alfa-linolenico, ALA, è l'acido grasso omega-3 più abbondante nella maggior parte delle diete occidentali. L'acido alfa-linolenico, ala, si trova negli oli vegetali e nelle noci, soprattutto noci, semi di lino e olio di semi di lino, verdure a foglia e alcuni grassi animali, specialmente negli erbivori. Il corpo umano utilizza normalmente solo l'acido alfa-linolenico per produrre energia. La conversione di ala in EPA e DHA è molto limitata. Perché gli omega-3 provengono dai pesci e non dalle piante? Perché gli omega-3 dei pesci e non degli erbivori? Proprio perché i grassi vegetali omega-3, ala, l'organismo utilizza solo come fonte di energia. Grassi vegetali omega-3 acido alfa-linolenico. Non svolgono lo stesso ruolo di EPA e DHA, omega-3 di pesce. La trasformazione dell'acido alfa-linolenico in EPA e DHA avviene in quantità molto piccole. La salute umana richiede EPA e DHA. La prova più evidente degli effetti benefici dei grassi omega-3 è correlata alle malattie cardiache. Questi grassi aiutano il cuore a battere senza intoppi e non deviare in un ritmo irregolare pericoloso o potenzialmente fatale. Tali aritmie sono responsabili della maggior parte degli oltre 500.000 decessi cardiaci che si verificano ogni anno negli Stati Uniti. I grassi omega-3 prevengono anche l'ipertensione e la frequenza cardiaca irregolare. I grassi omega-3 migliorano il funzionamento dei vasi sanguigni, hanno un effetto positivo sui livelli di trigliceridi. I grassi omega-3 possono ridurre l'infiammazione, che svolge un ruolo chiave nello sviluppo dell'aterosclerosi. Diversi ampi studi hanno valutato gli effetti del pesce o dell'olio di pesce sulle malattie cardiache. È stato condotto lo studio del gruppo italiano per lo studio della sopravvivenza nell'infarto miocardio, noto come GC Prevention Trial. I sopravvissuti all'infarto che hanno assunto una capsula da 1 g di grassi omega-3 ogni giorno per tre anni avevano meno probabilità di avere aritmie ricorrenti, infarto, ictus o morte per morte improvvisa. Rispetto a quelli che hanno preso il placebo, sorprendentemente, il rischio di morte cardiaca improvvisa è stato ridotto di circa il 50%. In un recente studio Ilunga e LIS dell'Agenzia Giapponese per la Protezione dell'Ambiente, Ilunga APA, i partecipanti che assumevano EPA in combinazione con statine per abbassare il colesterolo avevano meno probabilità di avere eventi coronarici maggiori, morte cardiaca improvvisa, infarto fatale o non fatale, instabile angina, o aprire o bypassare un'arteria coronaria ristretta o bloccata, rispetto a quelli che assumono statine da sole. La maggior parte delle persone moderne consuma molto più di un altro grasso essenziale, i grassi omega-6, rispetto ai grassi omega-3. Alcuni esperti hanno ipotizzato che un maggiore apporto di grassi omega-6 possa causare problemi cardiovascolari e di altro tipo. I ricercatori stanno esaminando da vicino un altro tipo di equilibrio, questa volta tra i possibili effetti dei grassi omega-3 marini e vegetali sul cancro alla prostata. I risultati dello studio di follow-up sui professionisti della salute e di altri studi mostrano che gli uomini la cui dieta è ricca di EPA e DHA, principalmente pesce e frutti di mare. Hanno meno probabilità di sviluppare un cancro alla prostata avanzato rispetto a quelli che consumano pochi EPA e DHA. OMS Modi per ridurre il rischio di cancro al seno Non fumare Controllare il peso corporeo Non bere alcolici Allatta il tuo bambino Sii fisicamente attivo Evitare l'esposizione alle radiazioni E, naturalmente, gli Omega-3 Significativa riduzione del rischio di cancro al seno Omega-3 è particolarmente importante per le donne. Riassumiamo. Servono gli omega-3. Omega-3. Hai bisogno esattamente di quello che si ottiene dal pesce. E l'agenda ambientale? Sappiamo quanto siano inquinate le acque degli oceani. Sappiamo quanto spesso nei pesci si trovano mercurio, radionuclidi, plastica, pesticidi e altre sostanze nocive. Purtroppo, queste sostanze nocive sono spesso liposolubili. Ciò significa che l'olio di pesce concentra i veleni. La purezza delle materie prime per la produzione di integratori è una questione fondamentale. NSP garantisce la massima purezza e sicurezza in ogni capsula, ogni compressa, ogni goccia di integratore liquido. Superfoods NSP. Come sempre il migliore. Dal 1972, NSP garantisce e si impegna a garantire la massima qualità e purezza di ogni prodotto. Il bisogno umano di Omega-3. 250 mg di DHA. EPA. La composizione delle capsule in milligrammi differisce nei diversi mercati. Ciò è dovuto ai requisiti di certificazione. La qualità di NSP è costantemente la più alta. NSP. Offre sempre il meglio. Qualità. Sicurezza. Affidabilità. Omega-3 NSP. Il meglio della natura.